Alleluia. Io ho vinto come Davide diceva questo canto Quanti hanno vinto? Alza la tua mano. Ah, che vinto. Tutti quanti. E la cosa più bella, sapete qual è? Che questa vittoria non ce la siamo guadagnati noi. Ma c'è qualcun altro che ha combattuto per noi ed ha vinto. Davvero no? E quindi è una vittoria che è bella due volte. Che ci è stata regalata. Sapete, un giorno un bugile andò a combattere, fece un grande combattimento. Si riempì la testa di pugni. Combatté contro il suo avversario. E alla fine, dopo tanta fatica, con un destro lo riuscì a stendere a terra e prese un grande premio. Gli diedero una borsa piena di soldi e lui era vincitore. Poi tornò a casa. Bussò alla porta, la moglie. Aprì la porta, prese la borsa con i soldi e disse: 'Eh, quindi il pugile era vincitore, ma la moglie era più che vincitore.' Perché? Perché un altro aveva combattuto al suo posto. E noi siamo più che vincitori, perché Gesù Cristo ha combattuto al nostro posto. È vero o no? Amen. È un piacere e un onore. Questa mattina essere qui in mezzo a voi. Ieri mattina abbiamo avuto una riunione un po' più intima. Poi abbiamo un po' parlato di cose specifiche che Dio vuole per la chiesa di oggi. Ma questa mattina Dio farà grandi cose. Lo credi? No, non lo credi. Questa mattina Dio farà grandi cose. Lo credi? Allora, guarda la persona che sta al tuo fianco e digli questa mattina Dio farà grandi cose a volte sembra che non ci crediamo <ride> sapete prima mentre stavamo lodando e adorando il Signore e stavamo cantando quel canto che dice che la fede può spostare le montagne ho avuto proprio una visione e ho visto davanti agli occhi proprio una montagna che iniziava a spostarsi e Dio che iniziava a fare una strada Dio sta facendo grandi cose nella nostra vita, in questo paese, in questa regione, ma siamo solo all'inizio di quello che Dio farà. Vogliamo leggere qualcosa dal libro di Giona al capitolo 2 e leggeremo tre versi. Leggeremo il verso 8, il verso 9 e il verso 10. Ieri abbiamo parlato della restaurazione della paternità spirituale, la restaurazione del ministero apostolico. E abbiamo visto di come ci sia una maledizione che incombe purtroppo, e che attraverso la paternità questa cosa può essere rotta. Questa mattina vedremo come possiamo uscircene vivi, da dentro al pesce, attraverso la nostra preghiera e attraverso la nostra azione, perché la preghiera senza azione non serve, è solo religione. Mentre l'azione senza preghiera è qualcosa che può fare anche il mondo, ma quando c'è l'azione, c'è la preghiera che si uniscono e si combinano nella nostra vita, allora quella è la fede, che opera. Leggiamo, dal libro di Giona, capitolo 2, dal verso 8 al verso 10. «Quando la mia anima veniva meno dentro di me, mi sono ricordato delle te. e la mia preghiera è giunta fino a te, nel tuo santo Tempio. Quelli che riguardano alle vanità bugiarde abbandonano la fonte stessa della loro grazia ma io con voci di lode ti offrirò sacrifici e adempirò i voti che ho fatto la salvezza appartiene all'eterno a che appartiene la salvezza? non a noi <ride> appartiene a Dio però Giona come dicevamo anche ieri era un grande profeta era un uomo di Dio, era un uomo che aveva una grande fede, come faccio a sapere questo? Vedi come si comportò Giona nella tempesta, c'era la tempesta che si abbatteva sulla barca, ma Giona aveva così una fede in Dio che sapeva che lui non sarebbe morto, lui sapeva che era disubbidiente, sapeva che Dio ce l'aveva con lui e che non era un caso quella tempesta, però sapeva anche che Dio lo amava in una maniera talmente tanto grande che non avrebbe permesso niente di male. Quando andiamo nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, ci sta raccontata la storia dei discepoli di Gesù. Capite esattamente il contrario. C'è sempre una tempesta che arriva, ma i discepoli iniziano ad avere... Oh. e vanno da Gesù e lo svegliano Signore stiamo morendo come risponde Gesù? uomini di poca? spesso noi vediamo Giona in un aspetto negativo ma in realtà Giona era un grande profeta era un uomo zerante soltanto un uomo che voleva che Dio operasse attraverso la sua mentalità perché nel capitolo 4 come abbiamo letto ieri Giona dice «Signore, eh, io lo sapevo che tu sei misericordioso, lento Lia, che ami questo popolo e che lo avresti perdonato». Perché nel cuore e nella mentalità dei giudei c'era che Dio avrebbe dovuto distruggere tutti i pagani. E quante volte noi abbiamo la stessa mentalità? «Ah, c'è quel mio parente, mio fratello, mio zio, mi ha fatto questo». Dio mi deve fare giustizia, Dio lo deve punire e aspettiamo che da un momento all'altro mentre c'è un temporale scenda un fulmine boom, e lo bruci oppure che ci arrivi la notizia che ha fatto un incidente con la macchina ah questo è Dio che mi ha fatto giustizia no questo non è Dio questa non è la giustizia di Dio questo non è il cuore di Dio il cuore di Dio non è che le persone vengano fulminate uccise o distrutte ma che le persone vengano al ravvedimento, che le persone si salvino dalla morte, che le persone si salvano da questo mondo che sta andando sempre più alla deriva, sempre più alla distruzione, sempre più nel peccato, e il peccato produce la morte. Oggi possiamo vedere le persone che non hanno Dio, che sono dei morti viventi, dei morti che camminano, perché sono nel peccato. E come anche Davide ci ha ricordato ieri, la Chiesa molte volte dorme senza preoccuparsi di quello che sta succedendo. Ma noi non vogliamo essere di quelli che scaricano gli anatemi, le saette, le maledizioni addosso alla gente, ma anzi vogliamo essere di quelli che esprimono l'amore di Dio, che esprimono il sentimento di Dio, perché più Dio vive dentro di noi, più Dio si manifesterà attraverso di noi quanti hanno sperimentato la pace nel proprio cuore? alza la tua mano quando noi vivevamo senza Dio nel nostro cuore c'era qualcosa che non andava Anch'io nonostante frequentassi la chiesa cattolica tutti i giorni quasi frequentavo l'associazione cattolica frequentavo un gruppo carismatico cattolico che si chiama rinnovamento dello spirito sentivo parlare di Gesù, leggevo la Bibbia, mi piaceva ascoltare la predica del prete, ma dentro io non avevo Gesù, dentro io sentivo che c'era qualcosa che mi mancava. E quando la sera io mettevo la mia testa sul cuscino, sentivo che dentro c'era un vuoto. E quel vuoto l'ha potuto colmare soltanto la presenza di Dio perché quando noi facciamo entrare Gesù nella nostra vita lui viene a vivere dentro di noi e allora la nostra vita non è più la stessa la nostra vita inizia a cambiare sperimentiamo una gioia, una pace, un amore che prima non avevamo che la droga non ci può dare, che la religione non ci può dare eh, che niente e nessuno potrà mai darci ma tutto questo avviene soltanto quando Dio viene a vivere dentro Giona disse sostanzialmente due cose, disse qua la mia anima veniva de meno dentro di me, ci credo era all'interno di un pesce, in mezzo alle alghe, non avendo una speranza, umanamente parlando di vita, che cosa fa? In quel momento si ricorda dell'Eterno, ma Giovanna, non te ne potevi ricordare prima quando Dio ti aveva parlato? Non ne potevi ricordare prima quando era il momento giusto? No, noi ci dobbiamo ricordare di Dio sempre quando stiamo in mezzo ai guai. Permettetemi la parola sempre quando stiamo con la racca. È <ride> vero o no? Ci dobbiamo ricordare di Dio non quando le cose vanno male, ma purtroppo ci ricordiamo, cioè non quando le cose vanno bene, ma purtroppo ci ricordiamo di Dio quando le cose vanno male. E così fu per Giova. Pensava di essere riuscito a scappare da Dio e mentre stava nel pesce e stava dicendo ma che ho fatto, si è ricordato che esiste Dio. E si è ricordato che Dio lo ascoltava. E ha iniziato a fare una cosa. Ha iniziato a... La mia preghiera è, gi è giunta fino a te, nel tuo Dio, e Dio lo ascoltò. Perché fratelli, sorelle, anche se non ce ne accorgiamo, Dio ci ascolta sempre. Anche se sembra molte volte che parliamo, ma che Dio non c'è, sappi una cosa, che anche se non lo vedi, anche se non lo senti, anche se non senti l'emozione Anche se non cadi a terra sotto l'unzione quando si prega Anche se non hai visioni non ha... Dio c'è Non c'è Dio Ci siamo? No? Ci vedi stamattina? Dio c'è! Amen E Dio ascolta le preghiere di Giona Che arrivano in un posto speciale non erano preghiere che andavano all'aria, ma arrivavano in, nel Suo Santo Tempio. Questa mattina dobbiamo parlare della preghiera e dell'azione. Perché è importante che le preghiere arrivano al Tempio? Perché molte volte non è importante la quantità della preghiera che tu fai, ma dove la tua preghiera arriva da dove la tua preghiera parte e dove la tua preghiera arriva la parola di Dio dice che è molto con la nostra preghiera però si è fatta con efficacia perché tante volte le nostre preghiere sono religiose passatemi questo termine non sono dei rosari ma ci assomiglia perché le facciamo in maniera quasi automatica ma non Partono dal nostro cuore e tantomeno non arrivano davanti alla presenza di Dio. Perché Dio non ascolta le nostre parole, Dio ascolta quello che c'è dentro il nostro cuore. Per questo la Bibbia dice che spesso prima che noi parliamo, Dio già si risponde. Perché quando la nostra preghiera parte dal cuore, è allora che arriva davanti al trono di Dio. E c'era una donna che non poteva avere figli ed era seduta in un tempio. E faceva, muoveva solo le labbra. E passò un sacerdote e disse: Ma tu sei ubriaca, ma che stai facendo qua dentro? Ma perché non te ne vado? E questa donna disse: No, io non sono ubriaca, ma il mio cuore si sta aprendo davanti a Dio. E Dio concesse a quella donna la risposta alla sua preghiera: E che risposta? Arrivò Samuele, un grande profeta di Dio perché non è importante che noi facciamo una preghiera davanti a centomila persone o in piazza San Pietro o dove volete voi ma la preghiera che Dio piace, la preghiera proprio quella che Dio ascolta è quella che noi facciamo nella nostra stanzetta segreta Gesù disse tu quando devi pregare non farlo in mezzo alla piazza per farti vedere dagli altri ma vai nella tua cameretta chiudi la porta e nel segreto parliamo e quando tu sarai nel segreto quella preghiera che tu farai nel segreto Dio ti darà la risposta pubblicamente che bello. vogliamo le risposte che vengono dagli uomini o vogliamo la risposta che viene da Dio da Dio da Dio sapete lo dicevo qualche giorno fa a qualcuno raccontavo di quando io ero piccolo e ho sempre incontrato dei cattolici particolari sulla mia via, devo ringraziare veramente il Signore e quando avevo l'età di circa 9-10 anni, frequentavo un corso perché dovevo prendere la comunione c'era un prete particolare che mi diceva sempre tu non devi leggere le preghiere non devi pregare le preghiere scritte ma devi parlare con Gesù come si parla con un amico quello che facevo, mi ricordo avevo quei 9-10 anni, la sera mi mettevo nella mia piccola stanzetta, mi inginocchiavo e parlavo con Gesù, e una sera Gesù mi rispose, io sentì la voce udibile del Signore che mi disse Vincenzo tu mi servirai. pensavo che forse Dio voleva, che dovevo farmi prete in quel momento, però dentro sentivo che non era quella la strada che Dio aveva stabilito, ma io sono cresciuto sapendo che Dio esiste e sono cresciuto avendo una relazione con Dio, perché quello che dall'età di Gesù Cristo, quello che è da quando Dio si è fatto conoscere all'uomo, quello che Dio ha cercato sempre di costruire, non è una religione, è una relazione. Dio ha sempre cercato di costruire questo e l'uomo ha sempre trasformato questo in una religione c'è voluto tempo però ci è riuscito ogni volta e una volta l'ha chiamata con un modo una volta l'ha chiamata con un altro ma quello a cui Dio sta cercando è di avere relazione con il cuore dell'uomo perché Dio vuole costruire il suo Tempio che non si trova più a Gerusalemme su Montesion dove marciamo ma si trova invece in un altro posto che non è Foggia, non è Manfredonia non è Roma ma è nel nostro cuore Dio vuole che noi costruiamo un tempio nel nostro cuore voglio far leggere qualcosa in secondo cronache vi farò leggere diversi passi stamattina Secondo croniche, capitolo 6, dal verso 18 al verso 21. testamento sono state scritte per noi del nuovo Paolo un giorno disse una cosa importante parlando del, del sostentamento dei ministeri parlando dell'economia della chiesa cito un passo del vecchio testamento che dice così non mettere la museruola davanti al bue che mangia che trinca. e Paolo dice una cosa molto particolare Dice, ma secondo voi Dio si preoccupa che voi? No, queste cose sono state scritte per noi, per dare un insegnamento a noi e stava parlando di non mettere ostacoli a coloro che servono il Signore ma anche di contribuire economicamente, pensate a quello che dice la Bibbia nel Vecchio Testamento che non bisogna mettere la museruola davanti a un po' che trebbia significa tutta un'altra cosa ha un significato spirituale e anche quello che leggeremo adesso ha un significato spirituale guardate come dice la parola di Dio ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra ecco il, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti tantomeno questo tempio che io ho costruito via o eterno dio mio presta attenzione alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica ascoltando il grido e la preghiera che il tuo servo innalza davanti a te i tuoi occhi siano rivolti giorno e notte verso questo tempio verso il luogo di cui ha detto lì sarà il mio nome per ascoltare le preghiere Ascolta le suppliche del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno rivolti a questo luogo. Ascolta dalla tua dimora dai cieli, ascolta e perdona. Salomone dice una cosa importante, non dice semplicemente Signore ascolta la preghiera, ma dice ascolta la preghiera che parte da questo Tempio. Sapete, Salomone fu quello che costruisse il Tempio di Gerusalemme costruì questo bellissimo Tempio secondo il progetto che Davide e suo padre gli diede e la cosa bella è che Dio ascoltava le preghiere quando erano rivolte da quel Tempio e quel Tempio col passare del tempo è stato distrutto, ricostruito sarà ricostruito ancora, c'è cioè tutta una storia però dovete sapere che adesso Dio si è scelto un altro Tempio dove lui abita e questo Tempio dov'è? Siamo noi Perché la Bibbia dice che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo La Bibbia dice che quando Gesù se ne è salito al Padre Non ci ha lasciato orfani Ma ci ha dato lo Spirito Santo Il quale sarà con noi e dimorerà in noi E noi diventiamo il Tempio dello Spirito Santo E quindi Dio ascolta le preghiere che sono rivolte dal nostro dentro da dentro noi stessi a Lui perché Lui abita in noi se quando vediamo il mondo vediamo i morti che camminano quando vediamo i cristiani vediamo le colonne di fuoco di Dio che camminano perché nel tempo c'era la nuvola c'era la colonna di fuoco e quando ne camminiamo per strada la presenza di Dio dimora dentro di noi ed è per questo che quando un figlio di Dio che ha comunione col Signore cammina l'atmosfera spirituale intorno a noi inizia a cambiare perché non siamo noi che camminiamo ma è Dio non era l'ombra di Pietro che guariva le persone non aveva un'ombra speciale Pietro no infatti Dio io voglio l'ombra di Pietro non serve niente ma il fatto che Dio dimorava con la sua presenza dentro Pietro e soltanto la vicinanza alla presenza di Dio produceva miracoli Pietro un giorno disse fuori al Tempio io non ho né oro né argento ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù alzati il cammino. che cosa aveva Pietro? l'ombra speciale? che cosa aveva? una nuova medicina? no Pietro aveva la presenza di Dio che dimorava dentro di noi e quando Dio dimora dentro di noi le cose si manifestano perché Dio lo vuole, non perché non lo vogliamo noi. Sapete, mi è capitato molte volte di trovarmi camminando per strada e di vedere strane reazioni da alcune persone. Ricordo una volta che mi trovavo a Parigi e stavo scendendo nella metropolitana e a un certo punto c'era un barbone seduto sdraiato per terra girato sul lato che non poteva vedermi con la sua bottiglia attaccata alla bocca e a un certo punto vedo che questa persona inizia a girarsi di scatto, apre gli occhi, si alza e se ne scappa. Io mi guardo a dire che è successo? <ride> È vero che non sono tanto bello, però non mi esageriamo. Che aveva visto? Non me, ma colui che vive dentro di me. Un giorno ero a Napoli, poco tempo fa, e mentre ero in un semaforo mi si voleva rubare la macchina, sapete? A Napoli capitano queste cose, non so il male da Osta, però... Oh, e mentre ero fermo a semaforo, una persona da un lato mi buca la ruota e un'altra persona dall'altra parte si avvicina dal finestrino per dirmi che la ruota era bucata così da potersi mettere nella macchina al mio posto. Devo dire che il Signore quella mattina mi aveva avvisato. Mentre stavo pregando Dio mi disse guarda che questa mattina cercheranno di rubarti la macchina. Io sono andato a Napoli con una base di preghiera già preparato, quello che poteva succedere. E questa persona si sposta per venire, bussa vicino al vetro e mi dice guarda che c'è la ruota bucata, io lo guardo e dico lo so, quando io dico lo so questa persona fa e se ne scappa. So, mi capita spesso sta cosa, ma non mi so dire... dire cosa vedono le persone, perché poi ma so che colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo. Dio deve vivere dentro di noi. Allora la sua presenza si manifesterà e la sua potenza si manifesterà. Non perché noi preghiamo o chissà che facciamo, no. Perché lui fa le cose. Gesù cioè, disse io non faccio la mia volontà ma quella del Padre. Pensate che l'asciugamano di Paolo guariva le persone. Paolo era così pieno della presenza di Dio che un asciugamano toccando Paolo si impregnava della presenza di Dio e della potenza di Dio e diventava qualcosa di straordinario le ossa di Eliseo erano così piene dell'unzione di Dio che anche quando Eliseo era morto scavarono una fossa buttarono un morto in quella fossa e il morto è suscitò. Suscitò. come può succedere tutto questo nella nostra vita? Anzi, perché non succede? Perché se Dio vive dentro di noi, queste sono cose che succedono. Ma la domanda è perché alcuni di noi non vivono questo? Ebbene, la risposta la troviamo scritta in Ageo. Sapete, quando Salomone finì di, costruir, di costruire il Tempio, la presenza di Dio scese nel Tempio e il Tempio si riempì della nuvola dell'Eterno. I sacerdoti non poterono neanche rimanere a servire, perché la presenza di Dio era così forte che Dio li schiacciò al suolo, non riuscivano neanche ad alzarsi. Quando il Tempio fu completato, la presenza di Dio arrivò. Perché molte volte questo non succede? Leggiamo a Geo, al capitolo 1, stamattina vi farò leggere, mi dispiace se vi faccio leggere, e gli altri sì. Disperso, tanto la sorella, spero. Alleluia! Amen. Gloria a Gesù! Amen! Dio è buono, amè! Di più! Leggiamo da Ageo capitolo 1, dal verso 4 al verso 11. Perché come dicevamo prima, non è quello che diciamo, ma da dove lo stiamo dicendo. Quanti sanno che nel nome di Gesù c'è potenza? Eh, non è vero. Perché se il nome di Gesù parte dal Tempio di Dio, allora c'è potenza. Altrimenti diventa una formuletta magica. Angelo capitolo 1, verso 4 dice così. E forse questo è il tempo per voi di abitare nelle vostre case ricoperte, mentre questo Tempio giace in rovina. Perciò, ora dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene il vostro comportamento, avete seminato molto ma avete raccolto poco, mangiate ma non fino a saziarvi, bevete ma non fino a soddisfare la sete, vi vestite ma nessuno sta al caldo, chi guadagna un salario lo guadagna per riporlo in una borsa porata, così dice il degli eserciti considerate bene il vostro comportamento, salite sui monti, portate legname e costruite il Tempio, perché possa compiacermi in esso ed essere così glorificato, dice l'Eterno. Vi aspettavate molto, ma in realtà c'è stato poco, quando poi lo avete portato a casa io l'ho soffiato via, perché? dice l'Eterno degli eserciti, a motivo del mio tempio che giace in rovina, mentre ognuno di voi corre, corre alla propria casa. Perciò sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada e la terra ha ritenuto il suo prodotto. E io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul mosto, sull'olio e su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle vostre mani. In una sola parola sei nel pesce, nel pesce di Gioia. Perché? Perché spesso noi non pensiamo al Tempio di Dio, che non è la Chiesa, ma siamo noi, ma pensiamo alla nostra casa. Pensiamo ai nostri affari. Diceva Dario ieri mi è piaciuto che dobbiamo andare ad evangelizzare, mentre la gente sta morendo, noi ci mettiamo a fare tante altre cose, alcune buone, altre, permettetemi, non se ne fanno. Tanti adesso si stanno lanciando nella politica anche all'interno del mondo evangelico. Quando Giù fuori la gente sta morendo. Pensiamo ai nostri problemi. Ah, io sto senza lavoro. Le sorelle piccoline, io sto senza un fidanzato. Anche quelle grandi. Capite sono a Napoli. Sono. Anche quelle grandi. Anche le sorelle <ride> un po' più grandi. Ci preoccupiamo di tante cose che non servono. Mentre non ci preoccupiamo di cercare prima il regno di Dio, di costruire prima una casa per Dio. Che sia come Dio comanda ci preoccupiamo di tante cose che non servono cerchiamo tante altre cose senza cercare il regno di Dio se noi cerchiamo prima il regno di Dio dice la Bibbia tutte le altre cose vi saranno date più sovracciunte ma se noi cerchiamo prima tutte le altre cose che succede? che non riceviamo né Dio né il resto, non riceviamo niente il tempo già ci rovina e siamo rovinati, siamo nel pesce e ogni tanto ci ricordiamo che esiste Dio e diciamo Signore, però se non c'è il tempio la nostra preghiera non può arrivare a Dio e non può arrivare la risposta di Dio. Dobbiamo costruire il tempio di Dio che è la nostra vita. Sapete, ieri mi è piaciuta molto la testimonianza, la predicazione di Dario, di Dario sui due cortei, perché è capitato un momento nella mia vita in cui io sono passato da un corteo all'altro. Sapete all'inizio della fede mi trovavo nel primo corteo e mi trovavo all'interno di una comunità e iniziarono a sperimentare cose bellissime, risveglio. Sapete, mi mandarono in una missione di una chiesa che ha grande chiesa che ha tante piccole chiese e mandarono a me perché non c'era nessuno che voleva andare anche perché un po' davo fastidio, devo dire la verità. Allora, rispettiamocelo davanti, ma andiamolo lontano. Era abbastanza lontano. Stavo... Tanto è una missione che sta chiudendo, quindi non può fare danno. <ride> e io arrivo là, e la situazione della chiesa era un po' critica, una chiesa con cinque persone, di cui due erano il responsabile e la moglie, che venivano insieme con me, e io ero stato affiancato a questo responsabile, Qui c'era una sorella con la figlia, 5 persone no. Però dovevo pregare e il Signore mi disse vai perché sono io che ti mando. E quello che iniziò a succedere era strano. Inizio a venire gente. Nell'arco dei primi due mesi, da cinque, diventarono dieci, diventarono venti, diventarono 30, 40, 50 persone. Dopo tre mesi arrivavamo a 50 persone nacque una morale non ci troviamo più nella chiesa Dovevamo affittare il locale a fianco alla chiesa buttare il muro a terra per allargarci allarga il luogo della tua dimora noi non avevamo nemmeno il tempo di leggere i passi <ride> 60, 70, 80, 100 persone succedeva di tutto visione ad occhi aperti parlare in lingua, interpretazione, profezie gente che passava con la macchina da fuori si fermava, scendeva si inginocchiava, accettava il Signore poi diceva ma io qua che ci sto a fare lo Spirito Santo la gente che passava fuori alla strada li toccava, e li portava dentro ci trovavano persone che entravano in chiesa già possedute che si manifestavano direttamente già che si stavano manifestando il diavolo mi lasciatasse ma quella persona diceva devo entrare perché so che qua sto bene stavo nel primo corte. Dio mi parlava in una maniera meravigliosa. Poi successero dei problemi, non sto qui a spiegarli, per cui decisero di mettere.. Partirono dalla chiesa centrale, dissero no, aspetta, qua le cose non funzionano. Cioè lui è un po' troppo giovane, ha 19 anni. Non puoi predicare. Sì. Poi che fatto, uno parla di lingua, uno interpreta, no, no, no, no fermiamoci. Poi perché bisogna adorare il Signore per tre ore? Ma no! Ma come voi qua iniziate sapete quando iniziate e non sapete quando finite? Perché passavano sera intera e non predicavamo neanche, le altre quattro ore davanti alla presenza di Dio a piangere. Non va bene così, bisogna fare due canti di lode poi una preghiera, tre canti, due canti di adorazione, poi l'offerta, la predicazione e massimo questo tempo poi basta. Sapete, in quel tempo io consideravo che questa era la cosa giusta, perché dicevo, ero appena convertito, diciamo, mm. un anno e mezzo di fede, e se sì, è così. pastori sono da tanti anni nel ministero, però inizia a vedere le cose strane. Da 100 la chiesa iniziò a fare 80, 60, 40, dovemmo chiudere di nuovo il muro 30, 20, 10, 5 Sapete, io per, in quel periodo per un lungo tempo iniziavo a intercettare, dicevo, Signore, fai qualcosa, Signore, cambia le cose, Signore, cambia le cose. E una notte Dio mi mandò un sogno ve lo voglio raccontare perché si allaccia alla predicazione di ieri Ieretà, perché in questo sogno c'era una marcia religiosa, c'era una processione religiosa, tanti religiosi, ognuno con la sua propria croce sulle spalle, che camminava così con una faccia spenta, e la cosa brutta è che in mezzo a questi c'ero pure io, <ride> con una faccia spenta, perché ero così, ero diventato ormai religioso, ero diventato spento, lo Spirito Santo non operava più attraverso di me, non sapevo neanche più che cosa significasse. Non si vede di Dio. Poi a un certo punto mentre stavo in questa processione mi stancava, mi disse basta. Presi quella croce e la misi ai piedi di una croce. e disse Gesù non è questo, Gesù è vivente. Eh. Eh, io questo lo rifiuto. E iniziamo a dire alle persone, Gesù non è così. Gesù è vita Amen. Gesù è vero Gesù vive sperimentalo nella tua vita e se tu vuoi questa mattina lo potrai sperimentare perché lui è qui non c'è una religione c'è il figlio di Dio qui Amen. e questa mattina lui può dare vita lui può dare il suo santo spirito perché l'ha lasciato per te cosa avevo fatto? Avevo trascurato il mio tempio, avevo iniziato a credere che la mia preghiera con Dio fosse una preghiera religiosa, pensate che tutte le mattine io facevo un'ora di intercessione in quella chiesa, non è che non si pregava, si pregava, ma le preghiere non arrivavano, perché partivano da un posto distrutto non c'era quella comunione intima e personale interiore con Dio non stiamo parlando che è sbagliato fare una preghiera in chiesa, no ma Dio tu lo devi, devi cercarlo dentro di te è una comunione che deve nascere dentro di te deve nascere dal profondo del tuo cuore è lì che tu devi parlare con Dio è nella tua cameretta segreta io mi chiudevo nel bagno Qualcuno farà sorridere, però è l'unica stanza a casa mia dove devo stare tranquillo. Che una volta mia madre disse, ma mi spieghi perché tutte le sere stai in due ore, tre ore nel bagno, ma c'è qualche problema. A volte anche quattro ore. Ma quando noi siamo in comunione con Dio, allora il nostro Tempio è pulito, il nostro Tempio è santo. Il nostro Tempio è formato, il nostro Tempio è preparato e allora Dio inizia ad abitare con noi e non siamo più noi che viviamo, ma è Cristo che vive dentro di noi. Quanti vogliono che questa mattina Cristo viva dentro di sé? Sì? Alza la tua mano. Non è la religione, a me non mi interessa la religione, se mi interessava la religione rimanevo nella Chiesa Cattolica. Io voglio vivere e non c'è vita senza Cristo, Cristo deve vivere dentro di noi. Allora quando il nostro tempio è pronto, quando noi non pensiamo più ai fatti nostri, più alla nostra casa, più al nostro lavoro, è allora che iniziamo a pensare prima a Dio, perché mettiamo Dio al primo posto e allora il nostro lavoro diventa in funzione di Dio la nostra casa diventa in funzione di Dio, la nostra vita diventa in funzione di Dio e tutto non ha più il senso del mondo, ma inizia a avere il senso di Dio e capiamo perché abbiamo fatto brutte esperienze nella vita, capiamo perché abbiamo dovuto subire delle malattie, capiamo perché la nostra vita ha preso una certa direzione, perché Dio voleva sfruttare la nostra vita per il suo regno, per il suo progetto, fratelli sorelle la vita non è più nostra. Anche io una volta ero imprenditore. Avevo 32 persone che lavoravano per me. E non vi dico quando bisognava pagare gli stipendi, <ride> che mal di testa. Lavoravo nel settore del brico. Non so se conoscete catene come brico io, brico sente insieme con mio fratello avevamo una società avevamo tre punti vendita grandi 1500, 2000, 2500 metri quadri e Dio mi parlò e mi disse devi lasciare il lavoro è arrivato il tuo tempo e io dissi, dillo a mia moglie signore perché io sono pronto ma lei non è pronta quando lei mi viene a dire, no Vincenzo, senza più di 11 anni, tu devi lasciare il lavoro, allora io feci un passo di fede grande, lasciai ogni cosa, lì ti a mio fratello, disse, ciao, non voglio niente. È dall'ottobre del 2010 che stiamo vivendo per fede. e vi dico che abbiamo sperimentato cose straordinarie nella mia casa, nella mia famiglia perché abbiamo iniziato a credere in Dio e a mettere Dio prima di ogni cosa nella nostra vita prima del lavoro, prima della famiglia prima delle amicizie prima di ogni cosa se noi cerchiamo Dio prima di ogni cosa allora stiamo costruendo il Tempio allora stiamo costruendo correttamente nella nostra vita ma se noi ci preoccupiamo prima delle altre cose allora non faremo mai niente né per il mondo né per Dio Dio ti sta chiamando questa mattina a edificare nuovamente il tuo altare della preghiera sapete l'altare, quello del vecchio testamento dove il fuoco bruciava la parola di Dio dice vai a prendere il legno e costruisci il Tempio metti questo legno a bruciare nella tua vita inizi a costruire di nuovo comunione profonda con la tua vita allora sì vedrai non che lavorerai tanto seminerai molto e raccoglierai poco ma succederà esattamente il contrario seminerai poco e raccoglierai molto perché questa è la benedizione di Dio non è la maledizione di Adamo che lavorerai con sudore per crearti il pane no lavorerai poco e riceverai tanto questo sia a livello materiale che a livello spirituale perché tante volte nelle nostre chiese si lavora tanto si lavora tanto si lavora tanto si fanno evangelizzazioni si fanno studi biblici si fa questo si fa quello poi vai a stringere e c'è poco e quel poco anzi sono a favore di perché? Che non stiamo edificando il nostro Tempio ma quando iniziamo a edificare il nostro Tempio allora noi lavoreremo poco e Dio farà tanto allora sarà il Signore che aggiungerà la Chiesa perché lì ci saranno preghiere che avranno esaudimento perché la preghiera viene esaudita non per il numero delle nostre parole ma da dove parte l'importante della preghiera e da dove parte e dove arriva? Amen. Ma anche la preghiera da sola non basta. La preghiera da sola non basta perché ci vuole azione. Vogliamo leggere qualche altra cosa? Ci siete? Siete ancora svegli? Ci sì. state seguendo? Spero di non farvi addormentare. Sono abbastanza lungo. Leggiamo qualcosa in primo Samuele al capitolo 14 dal verso 6 al verso 15 e vedremo la fede in azione perché la Bibbia dice che la fede senza opere è morta la fede non è teorica la fede è pratica perché la fede è come dice la Bibbia certezza è certezza di cose che si sperano però è anche dimostrazione, dimostrazione. di cose e dimostrare significa fare leggiamo 1 Samuele capitolo 14 dal verso 6 al verso 15 Jonathan disse al suo giovane scudiero vieni andiamo verso la postazione di questi incirconcisi forse l'Eterno opererà a nostro favore perché nulla può impedire all'Eterno di salvare con molti o con pochi come dice di salvare con molti? pochi. stamattina quanto ne siamo? meglio pochi ma pochi il suo scudiero gli rispose, «Fa tutto ciò che ha nel cuore, va pure, eccomi pronto ad andare con te ovunque il tuo cuore desidera». Gloria a Dio. Allora Jonathan disse, «Ecco, noi andremo verso quegli uomini e ci faremo vedere da loro. Se ci diranno, fermatevi finché noi vi raggiungiamo, ci fermeremo al nostro posto e non saliremo da loro. Ma se diranno, salite da noi», Saliremo perché l'Eterno li ha dati nelle nostre mani e questo ci servirà di segno. Così entrambi si fecero vedere dalla guarnigione dei Filistei e i Filistei dissero, ecco gli ebrei che escono dalle grotte dove si erano nascosti Poi gli uomini della guarnigione si rivolsero a Jonathan e al suo scudiero e dissero, «Salite da noi che abbiamo qualcosa da dirvi!» Allora Jonathan disse al suo scudiero «Sali dietro di me, perché l'Eterno li ha dati nelle mani di Israele!» Jonathan salì, arrampicandosi con le mani e con i piedi, seguito dal suo scudiero. I filistei cadevano davanti a Jonathan e il suo scudiero dietro di lui definiva finiva. Questa fu la prima strage compiuta da Jonathan e dal suo scudiero. In essa caddero circa 20 uomini in circa mezzo iugero di terra. Lo spavento si diffuse nell'accampamento, nella campagna, fra tutto il popolo. La guarnigione e i razziatori furono anch'essi spaventati. La terra stessa tremò. E fu così uno spavento di Dio. Che successe alla terra? Che succede in atti degli apostoli che la terra? Quante ore di intercessione, di preghiera, digiuni, orazioni, eh, preghiere ha fatto Jonathan? Da quanti anni non mangiava? Quanti secoli notte e giorno pregava? La preghiera e senza azione non serve a niente. Vedete, Giovanna danno come ragione, dice: Va bene, Dio può fare grandi cose con tanti o con pochi. Allora, Signore, io so che Tu puoi salvare Andrea con tanti o con pochi. Allora andiamo. Non disse, Signore, ti preghiamo, mandaci sogni, rivelazioni per sapere se dobbiamo prendere uno stadio, se dobbiamo chiamare un evangelista, se dobbiamo andare al mercato, tu ci devi guidare, che passo dobbiamo leggere, che cosa dobbiamo fare, se dobbiamo camminare con la macchina rossa o con la macchina bianca. No. Già cioè non disse, iniziamo ad andare. Ci cioè, si capiterà questo significa che questa cosa è nella volontà di Dio. Altrimenti non lo. E mentre loro andavano, Dio dal cielo diceva amè Come diceva Dio? Amen. Cioè questa è la preghiera che mi piace. Non 10 articoli di dolore, 4 Ave Maria, 5 Padre Nostro. No. Ma la preghiera della fede. La stessa preghiera di Pietro. Sapete la preghiera di Pietro, lunghissima, mentre stava affogando nell'acqua. Signore salvami! preghiera molto efficace perché ho quello o niente e lui si mosse tre secondi tre secondi di preghiera ma è efficace come perché non è efficace se sennò... no Piero decise di uscirsene vivo ci fa uscire vivi e produce un cambiamento una trasformazione nella società non saranno le nostre preghiere che produce che smuove le montagne basta un granello di sename per... una fede grande come un granello per spostare non dice che ci vogliono due ore di preghiera Jonathan qui ha messo un piccolo granello di fede ah, che signore può fare? io ci credo allora proviamo e se ci va male ci va male cioè ci rendono sotto e ci fanno nuovi nuovi però se Dio è con noi noi faremo questo e vinceremo, e la terra tremò, quanto vogliamo che la nostra terra tremi, che l'Italia tremi, che Andrea tremi, e tanti stanno continuando a pregare, a pregare che Dio benedica le preghiere, però non si capisce che non è più il tempo di pregare perché si è già pregato più che abbastanza, ma che inizia il tempo di fare, tu puoi pregare da oggi e domani mattina per la conversione di una persona, fin quando non gli andrai a parlare di Gesù quello non si converte. Amen? Amen. Amen. Amen. Perché Dio non manderà gli angeli a predicare, L ha mandato noi. E mentre noi siamo chiusi nelle nostre chiese a fare 24 ore su 24 di preghiera, 7 giorni su 7 di e siamo così chiusi. La gente sta morendo e il Signore sta dicendo: Ma quando vi muovete? Ho capito che volete che l'Italia si salva, lo voglio più di voi, e basta. E me lo dite un'altra volta: Ho capito, non sono sordo, <ride> ancora 24 ore su 24, <ride> e basta. <ride> Sapete, mi fa venire in mente una bazzoletta a Napoli: no? San Gennaro, <ride> che c'era una persona che ogni giorno andava davanti alla storia di San Gennaro. e Diceva: San Gennaro, fammi vincere la lotteria. San Gennaro fammi vincere la lotteria E ogni giorno e dopo un certo periodo di tempo San Gennaro si scoccia dice ma io ti voglio farmi vincere la lotteria no. ma perché non ti faccio dare i biglietti? <ride> Dio noi uguali io voglio risvegliare l'Italia lo voglio più di voi perché non è che Dio non lo vuole Dio lo vuole più di noi ma fin quando noi rimane le nostre sedie che ormai hanno fatto anche la forma nostra, ogni sedia nella chiesa ha la forma della persona, perché le persone si siedono sempre sulla stessa sedia, non ho mai capito il perché di questa cosa, però le nostre sedie ormai hanno proprio preso la forma della nostra persona e la gente fuori sta morendo, dobbiamo fare, non pregare. La preghiera deve essere la nostra relazione personale con Dio, non per presentare la nostra lista della spesa, Signore ho bisogno di questo, ho bisogno di quest'altro, come se fosse il regalo di Babbo Natale. Amen. La preghiera ci serve per avere intima comunione col Signore, affinché Dio possa venire ad abitare dentro di noi e affinché quando noi andiamo per il mondo a predicare il Vangelo, noi portiamo Cristo per le strade. Amen. Amen. Amen. La preghiera non serve a dire a Dio quello che Dio già vuole fare, non serve, la preghiera ci serve a realizzare Cristo dentro di noi, lo Spirito Santo dentro di noi, ma finché rimarrà solo dentro di noi, finché non entreremo in azione, finché non faremo quello che Jonathan ha fatto, non essendo un uomo di grande fede, noi non otterremo niente e sapete, purtroppo ci sono più tanti che addirittura non sono neanche credenti che fanno le cose per Dio mi dispiace vedere molte realtà religiose, cattoliche che fanno tante opere e aiutano tante persone sapete nel libro di Esra è scritto una bella cosa è scritto nel primo capitolo che Dio testò lo spirito di Ciro, re di Messia e Ciro disse il re il della terra mi ha parlato bisogna costruire un tempio di Gerusalemme che bello Dio che parla con re e dice che bisogna costruire il tempio di Gerusalemme però c'era un problema che quel re era pagano Dio molte volte usa le persone che non sono cristiane proprio perché sono più pratiche e meno teoriche Forse la Bibbia non l'hanno mai letta nella propria vita, forse non sanno neanche se John ha scritto nella Bibbia o oh, qualche yogurt di nuovo livello. Però sanno una cosa, che quando camminano per la strada e stanno vedendo una persona che non può mangiare, se lo portano a casa e prendono mezzo piatto e glielo danno. siamo di fronte a persone che hanno bisogno e ci diamo lo sguardo dov'è la nostra figlia? siamo veramente diventati come quelle persone che scendevano dalla montagna religiosi c'era un uomo che stava morendo per terra la parabola che ha raccontato Gesù e chi ci passò di lato chi lo lasciò morente? ma venne un buon Zavaritano non un figlio di Israele e ne ebbe compassione come ci siamo ridotti male come è rovinato il nostro tempio abbiamo oggi molte realtà, locali bellissime con aria condizionata poltrone confortevoli ma l'amore il sentimento di Cristo nei nostri cuori dov'è? è diventato alleluia gloria a Dio complessi bellissimi tutti i tipi di strumenti di questo mondo e poi Cristo deve essere formato dentro di noi Jonathan si muove per fede tiene una vittoria per Fede noi invece vogliamo con la preghiera far sì che Dio faccia quello che noi vogliamo posso andare ancora avanti? o mi fermo? rispondetemi qualcuno che è vivo sì. vi voglio far riflettere su due passi adesso che vi fanno capire qual è la nostra mentalità oggi e come la nostra mentalità è sbagliata perché come diceva Ken prima quello che noi pensiamo quello primo Samuele capitolo 4 alleluia primo Samuele capitolo 4 leggiamo i primi quattro versi Parleremo di qualcosa che tutti quanti conosciamo. Se è possibile avere un altro gioco d'acqua. Sì. Grazie. Sì. Ci siamo tutti? Grazie. Primo Samuele capitolo 4, leggiamo i primi quattro versi. La parola di Samuele era rivolta a chi? A tutto? Israele. Israele. Ora Israele uscì a combattere contro i Filistei, si accampò presso Ebenezer e mentre i Filistei erano accampati presso Afek. Poi i Filistei si schierarono in ordine di battaglia contro Israele. Infuriò un grande combattimento ma Israele fu sconfitto dai filistei che uccisero sul campo, di battaglia 4.000 uomini. Quando il popolo fece ritorno all'accampamento, gli, gli, gli anziani di Israele dissero perché l'Eterno ci ha oggi sconfitto davanti ai filistei? Andiamo a prendere a Silo l'arca del patto dell'Eterno? perché venga in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici così il popolo andò a Ciro a prendere l'arca del patto dell'Eterno degli eserciti che siede fra i cherubini e i due figli di Eli Ofni e Phineas erano là con l'arca del patto di Dio andiamo un po' più avanti dal verso 9 siate forti comportatevi da uomini filistei affinché non diventiate schiavi degli ebrei come essi sono stati schiavi vostri. Comportatevi da uomini e combattete. Così i Filistei combatterono e Israele fu sconfitto. E ciascuno fuggì alla sua tenda. La strage fu veramente grande. Di Israele caddero 30.000 fanti. Anche l'arca di Dio fu presa e due figli di Eli, Ofni e Phineas, morirono. Perché abbiamo letto questo passo è un passo molto interessante perché Israele perde e cosa fa? si radunano tutti insieme e dice eh, qua c'è qualcosa che non va dobbiamo fare qualcosa cosa ci possiamo inventare? E pensando alle esperienze passate di quando l'arca viaggiava insieme con loro abbiamo la soluzione facciamo come ci hanno fatto i nostri padri prendiamo la nostra arca la portiamo in mezzo al campo di battaglia così Dio sarà con noi e noi vinceremo cosa è successo? caduto morti, morti tutti quanti come ragioniamo noi come Chiesa? signore non stiamo vedendo convertiti allora signore noi pregheremo di modo che la tua presenza signore verrà con noi e vinceremo e che succede? niente perché? perché Dio aveva dato Samuele il primo verso inizia dicendo la parola di Samuele era rivolta a tutti i sorelli bastava andare da Samuele e dire Samuele qual è il problema? che cosa dobbiamo fare per vincere questa battaglia? e Samuele avrebbe dato le indicazioni giuste per vincere la guerra come capita più avanti nel capitolo 7, lo potete leggere a casa. Che gli anziani vanno da Samuele e dice Samuele, abbiamo peccato contro l'eterno, cosa dobbiamo fare? Non disse quanto tempo dobbiamo pregare, ma disse che cosa dobbiamo fare per vincere. Un giorno un profeta disse a Nathan che era malato di ah, scusate, che era malato di lebbra? Devi andare a lavarte sette volte nel fiume Giordano e quest'uomo si, si arrabbiò e disse ma non deve funzionare così ma che sono queste cose vatti a lavare ma perché sono sporco Non vuoi offendere io pensavo che il profeta sarebbe uscito avrebbe mosso le mani e così l'eterno mi avrebbe guarito molte volte siamo noi che vogliamo fare la scuola a Dio io pensavo che attraverso questa veglia, questo digiuno, l'intercessione, il combattimento spirituale, bomba a mano e tic-tac <ride> avremmo avuto la vittoria. E magari bastava una cosa molto più semplice: bastava andare da Dio e dire, Signore: Qua c'è Andrea che ha bisogno di te, che amo fa? Iniziamo ad andare nella strada evangelizzare, vediamo quello che dobbiamo fare, iniziamoci a muovere. Che possiamo fare, mettiamo in mezzo, iniziamo a lavorare e poi man mano tu ci guiderai, come la nostra mente, come dicevi? Come noi pensiamo così siamo e il risultato delle nostre azioni è visibile oggi nella nostra nazione, allora ci vuole un cambiamento, ci vuole una trasformazione e questa trasformazione non partirà dalle vie di preghiera dalle case di preghiera, da 24 ore su 24 retiri Dio benedica ogni opera, ogni cosa che si fa ma partirà quando inizierà a cambiare la capoccia la nostra mentalità quando inizieremo a pensare diversamente agiremo diversamente e i risultati saranno diversi perché ve lo dicevo ieri e ve lo dirò forse per tutta la vita noi non possiamo ottenere risultati diversi facendo sempre le stesse cose possiamo ottenere risultati diversi soltanto cambiando le cose che facciamo sì, forse possiamo anche sbagliare, sicuramente sbaglierete però se continuiamo a fare le stesse cose non otterremo risultati diversi abbiamo bisogno di un cambiamento nella nostra mentalità che cambi le nostre azioni così da cambiare i nostri risultati e questa mattina penso che Dio ha parlato al cuore di tanti Amè? Amè. perché Dio sta cambiando il suo popolo lui non cambia mai ma noi siamo cambiati pure parecchio e adesso cambieremo ancora però per la gloria di Dio Amè. Amè? allora questa mattina Dio è qui e vuole fare grandi cose in realtà ha parlato già a molte persone ma io vorrei che adesso lo Spirito Santo potesse toccare le persone perché abbiamo bisogno del cambiamento della mentalità abbiamo anche bisogno che lo Spirito Santo possa toccare le nostre vite per produrre qualcosa di spirituale qualcosa di reale di miracoloso e vorrei che ci potessimo mettere anche in piedi il Signore Mentre la musica ci guida davanti alla presenza di Dio, noi vogliamo avere un tempo di ministrazione, un tempo in cui lo Spirito Santo toccherà le persone, trasformerà, cambierà, libererà, scioglierà, farà quello che Lui vuole. Perché lo Spirito Santo è il padrone della nostra vita, di questa riunione e di questa conferenza. Amen. Amen. Che cos'è lo Spirito Santo? Il padrone della, della mia... nostra vita di questa conferenza. Solo che okay. <ride> lo Spirito Santo è il nostro padrone. Amen. Amen. È il padrone di questa conferenza. Dovremmo fare allo Spirito Santo quello che Egli vuole. E gloria a Dio. <ride> Amen.